Ciao amici e benvenuti in un nostro nuovo video il canale di Vanessa e Anastasia e io sono mamma Romina mi starete chiedendo come mai oggi sono da sola senza bimbe perché voglio fare loro uno scherzo simpaticissimo ma speriamo che non la prendano troppo male allora vi faccio vedere una cosa questo è un test di gravidanza che ho fatto quando sono rimasta incinta di Anastasia quindi è un po' vecchiotto però c'è un esito che è quello positivo Quindi oggi fingerò di essere incinta dovrò, dovrò fingere di camminare come camminano le mamme incinte Le mamme incinte camminano con la schiena inclinata verso l'esterno e la pancia di fuori E poi dovrò avere un sacco di voglie E, e poi lo vedremo insieme in questo video A prestissimo, ciao! Oh, oh che mal di schiena ma è un mia, mamma amorevole. Che <ride> bello. Adesso vado dalle mie bimbe e mamma racconto la bella mamma Bambine, ciao mia, oh, oh, mamma mamma ah, ah. Ciao mamma ah, ciao, mamma. Ah. mamma perché mamma così? Di scherma, mamma. Vi devo dire una cosa bellissima, bambine, e spero che anche voi siate felici quanto lo sono io di questa novità. Andiamo di là, così vi racconto tutto. Allora, bambine, vi devo dire una cosa. Stamattina ho fatto un test di gravidanza. Sapete cos'è un test di gravidanza? Il test di gravidanza è questo qua, lo vedete? Le vedete queste due righe tanto carine che sono apparse? Ecco, vuol dire che arriverà un bimbo! Un bimbo? Sì, un bimbo! Ho oh, una bimba! Pensate a quante cose belle potremo fare insieme a lei! A quante attenzioni io dovrò togliere a voi per dare a lui o a lei! Il nome, dobbiamo scegliere il nome! Dobbiamo riprendere tutte le nostre cosine di quando eravate piccolini, vestitini, il bagnetto, i giochini. Io yes, so i nomi. Quali amore? Cacche pipi Va bene, mamma, il nome ci pensiamo più tardi. Mamma, torniamo a fare quello che stavo facendo prima. Ciao! Adesso vado di là con questo bimbo che farò finto di essere completamente impazzita. Vediamo come la prendono Vanessa e Anastasia. Andiamo. Ciao amore. Ciao. Ciao amore. Moshi, ti sei svegliato? E abbiamo anche il seggiolino per il nostro bimbo. Perché ora bisogna fare la pappa, amore. E eh, arriva la fruttina, amore. Eh, uh, arriva l'aereo. Oh mio! Che buona! Oh! Oh mio, ma uscita! di essere un po' esagerata Eh, chi vi guarda, potreste andare dalla nonna, dalla zia, potreste anche fare il continuato a scuola, ma troveremo sicuramente una soluzione. Dalla zia, dalla nonna, a scuola di più, ma tu, tu sei, matta. sei matta? Non piangere, vieni come bagno, troveremo una soluzione. gravidanza ah, è quello che ha fatto la mamma ma va a leggere meglio vediamo un po' la scadenza non la trovo aspetta 11 20 2019 allora è scaduta quindi non è vero che la mamma è incinta si sta facendo uno scherzo adesso lo scherzo lo facciamo noi noi facciamo gli scherzi più veloce che mai Tetti di gravidanza, tetti di gravidanza, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sei la sorella maggiore fai fare il ruttino al tuo fratellino il ruttino il ruttino sì. piano amore piano Quindi, altrimenti lo fai vomitare <ride> che, che brutta puzza che sento ma perché sento questa brutta puzza Sai mamma, adesso che dovrà arrivare un bambino, Sì, me la sono fatta addosso, col, così tu ricomincerai a cambiare il pannolino ai bambini. Vabbè, sentite bambine, la mamma è stanca perché quando una mamma è incinta ha sempre bisogno di dormire. Adesso Anastasia ti do a te il fratellino e io mi metto sull'altro divano a fare un riposino, mi raccomando. Cercate di fare le brave, sì, perché mamma. la mamma è molto stanca, ha bisogno di riposare tanto, tanto, tanto, vero? Sì, che sì. farete le brave? Sì, sì, mamma. Adesso Anastasia, missione numero due. Casino! Di farmi riposare 5 minuti e avete fatto un gran casino. Mamma, mamma, che cosa te ne frega quando avrai bambino? Ti scasserà anche quando dormirà. Cioè, perché vedi, farà un casino, piangerà e tu non riuscirai a dormire. Ah, sì, è vero, sai. Sì. Non ci avevo pensato. Mmm, queste due non me la raccontano giusta Sembra quasi che mi stiano facendo passare la voglia di avere un figlio Quasi quasi le dico la verità Andiamo a dirglielo ragazzi, che dite? Dai, andiamo a dirle che stavo facendo uno scherzo Bimbe, vi devo dire una cosa Allora, visto che mi bastate e mi avanzate già voi due eh? Vi dico che era uno scherzo. Brava! Come fai a saperlo? Quando eravamo andati in bagno e che tu stavi facendo giocare il bam, bambolotto sì? in aria abbiamo visto la scatola del 2019. Ah. Ah. Sei andata a guardare la scadenza della confezione È vero, mi sono dimenticata e l'ho lasciata in bagno Brava, molto astuta e intelligente sì. Ma ditemi la verità eh? La verità Ma vi dispiace che era uno scherzo? Vi sarebbe piaciuto avere un bimbo? Sì Sì eh già ci sta qui eh, non la posso neanche abbracciare e io urlavo come un calamaro come un calamaro poi lei è Quattro molto cinque. attaccata a me se dovessi avere un altro bimbo no, sarebbe no. un grosso problema vabbè però i bimbi sono belli sono belli e mi piacciono e ne avrei voluti tantissimi io 50 di 500 io uno no guarda Anastasia ti consiglio uno come tua sorella massimo no, due? Sì. massimo tre no, ma non per la compagnia massimo perché poi 500. gli zicalo mm. Gemelli. Allora, amici, il nostro video scherzo. Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, Scrivete nei commenti se vole... che bimbo volete avere e quanti se fermi a maschio o gemelli. Mm. Guardate cosa sta so fare il nostro Ani. No, tocca il nasino <ride> e invece <ride> buttala fuori dal <ride> Guardate la lingua di Ani fuori dal dente. No, prima l'hai fatto Beh, meglio, eh, anch'io. Che spazio grande <ride> che hai. <ho. ride> allora, vediamo chi di noi riesce a toccare la punta del naso con la lingua. Mm. Iscrivetevi al canale, amici. Attivate la campanella e uh, like a questo video. Se arriviamo a mille like, faccio un altro figlio. Ciao.